Prego consigliere Vivarelli, risponda alla Sì, richiesta. riteniamo questo atto ridondante in quanto abbiamo già votato due atti a unanimità in, eh, in questa aula e l'ultimo dei quali in occasione del consiglio straordinario eh, proprio riguardante questo tema, case eh, di Ostia, case popolari infetto passivo ad Ostia, fra gli impegni c'era anche ad istituire un tavolo di confronto con l'assessore Capitolino, il presidente del municipio e le rappresentanze qualifi qualificate degli inquilini. Chiarissimo. Oltre a eh? No, no, diciamo eh, oltre a Non è un intervento, era semplicemente eh, per. quindi. volevo dire che comunque ci eravamo anche presi l'impegno poi di ehm, convocare una commissione sul tema che è, è già calendarizzata per i primi di febbraio. Grazie. Perfetto, grazie no? Consiglio...